Luce, la mia urgenza, ciò che è presente in questo secondo, diverso dagli altri, non scatta mai o, oh, sospeso nell'aria, si muove. E gioco col tempo che passa, inconsapevole che un giorno prima o poi devo anche lui scoccare, ma questo non conta, non conta, ciò che vuole non è vivere a lungo, ora lo vedo che balla sopra la mia testa, in realtà desidera morire, morire il momento giusto. per dar vita ad un secondo secondo che mi canzonerà le spalle ma senza cattiveria anzi prezioso come un faro quanti secondi sono passati e chi può contarli? infiniti eppure so che il mio tempo si nutre non di miliardi di secondi che scoccano ma di uno solo che ancora deve scoccare la mia urgenza. Qualcosino, qualcosino fuori.